Sì Presidente, grazie. Molto meno. Evidentemente quello che ho detto prima è stato eh, recepito male e gli indirizzi politici sono già stati dati, sono venuti fuori dalla Commissione per cui si sta eh, lavorando e non col futuro lavoreremo come qualcuno ha ironizzato o ipotizzato, si sta lavorando per andare incontro alle esigenze dei nidi in convenzione, quindi indirizzi politici dati, recepiti e quindi a breve anticipo, noi faremo un'altra commissione specifica sul tema, Uh, come è successo per altre cose, quindi voteremo no a queste mozioni perché c'è già un indirizzo politico che è venuto fuori da tutta la Commissione perché l'aver attenzionato il problema, l'averlo po posto sul tavolo credo che sia come ha riconosciuto anche il Consigliere Politi, noi abbiamo immediatamente convocato nella sede opportuna per ascoltare tutti gli attori coinvolti in questo momento, quindi credo che sia la risposta più immediata e dopodiché si sì, assumo l'impegno di continuare a trattare il problema per arrivare a delle soluzioni che siano il più possibile fattibili e condivise. Grazie.